Caterina Mazzella. Eh, abbiamo anche la presenza di Graziella Camurati eh, che è referente FITAPA presso l'Alliance Against Hunger and Malnutrition. Saluto la nostra past presidente nazionale biennio 2015-2017, la nostra carissima Pia Petrucci. Ah, un saluto a Bettina Giordani, la nostra past presidente di sezione che è ideatrice coordina, e coordinatrice di tutto il, il convegno dell'Urban Food. Saluto le socie e gli ospiti collegati, una, una, un, un saluto particolare alla nostra nuova socia, Yang, Roberta Magherini, che condurrà l'intervista con il nostro ospite, che è il professor eh, Davide Marino, che è docente dell'Università del Molise e dell'Università Roma 3 ed è anche promotore dell'iniziativa Food Policy per Roma. Due parole, credo che in questo momento sia bisogno di un'adeguazione verso un percorso aperto ed inclusivo con una politica del cibo volta alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. Vi ringrazio ancora tutti e do a te la parola a Bettina. Sì, grazie. Eh... Benvenuti a questo primo appuntamento in, eh, di approfondimento legato al tema dell'urban food. Noi abbiamo dato un, tema, un titolo importante perché volevamo, eh, che era urban food, un'agricoltura per Roma, un approfondimento per riuscire a parlare di problematiche di cibo di città sostenibile legate agli obiettivi di sviluppo sostenibile 11 e 2, e volevamo conoscere un po' meglio come, come questi temi venissero coniugati a livello eh, di città. Eh, la nostra città è enorme, quindi non è confrontabile con quelle che sono le policy già adottate da altre città più piccole, ma ci siamo chieste cosa, cosa fa la città per essere più inclusiva, essere più accogliente e che cosa può offrire sia come policy, come pratiche, ma anche come storie che ci possano dare quella sensazione di una città che sa cogliere le opportunità che, che il suo territorio offre per vari aspetti, non ultimo quello di creare opportunità per accedere a un cibo accessibile a più. Eh, L'evento si inserisce all'interno di questo ciclo che seguirà con altri cinque interventi di approfondimento di vario tipo. Alcuni dei, dei protagonisti delle prossime puntate sono già nel nostro pubblico anche di oggi, ma oggi vogliamo parlare in modo eh, per comprendere meglio quali sono le pratiche che una città dovrebbe adottare e che apparentemente Roma non, ha, non adotta eh, per governare quello che sono gli spazi e le accessibilità. Per fare questo ho chiesto a ehm, Roberta Magherini di coordinare questa puntata con l'intervento al professor Marino. Eh, io prima di iniziare vorrei farvi vedere un video che introduce oggi la giornata a cui, per la quale noi peraltro abbiamo avuto anche eh, il patrocinio di Earth Italia, ehm, dedicato proprio alla giornata mondiale per la Terra. Ecco, e come si voleva dimostrare, <ride> la diretta è sempre bellissima per questo ovviamente il video si è bloccato e comunque va bene allora mi In, uh, vi... intrometto un attimo perché l'ho visto entrare dopo volevo salutare anche Rossella Voce eh, della Lefa, che l'ho vista, avevo poche grazie Rossella di essere qui con noi stasera e sta entrando anche la PAS presidente distrettuale e il tempo mi è stato utile per potervi presentare il video di cui vi ho parlato Usa me tunia mama, Watati wo ote mama, Bama baya yote mama. Usa me tunia mama, Watati wo ote mama, Bama baya yote mama. Never put up for you tomorrow, me you today. Never put up for sin tomorrow, me you can tomorrow today. Oggi la giornata è intensissima perché tantissime associazioni si stanno unendo in un villaggio. Globale, un villaggio della terra a cui noi negli anni passati, proprio grazie alla, alla nostra past presidente nazionale Pia Petrucci e alla nostra past presidente Caterina Mazzella, eh, siamo riusciti a continuare in questo periodo. Eh, oggi saremo stati parte di questo villaggio fisicamente, come abbiamo ballato tutti insieme eh, quattro anni fa, eh, non lo possiamo fare, siamo felici di farlo almeno in questa forma. E dare un minimo di contenuti a tutte noi perché quello che abbiamo imparato già dall'introduzione è che noi sappiamo poco di che cos'è una food policy, sappiamo poco che cosa offre la nostra città di Roma e quanti tesori sono nascosti negli angoli più incredibili di questa città come opportunità, come belle storie e che, come nel dopoguerra, portavano beneficio a chi poteva permettersi un piccolo orto sul balcone o sul terrazzo o sotto casa, eh, in questo periodo di pandemia veder crescere qualcosa è risultato quella carezza all'anima che ci piace pensare essere anche una grandissima opportunità. Ma per parlare di questo vi invito eh, Roberta Magherini a prendere la parola. Grazie mille Bettina, grazie mille anche a Grazia Marino per questa introduzione e per averci permesso insomma di essere qui, di avere questa occasione di parlare stasera insieme al professor Davide Marino appunto di che cos'è una food policy. Eh, come Bettina ha già introdotto, eh, l'evento di oggi sarà dedicato proprio alla eh, tematica di delle città, dell'agricoltura urbana e delle politiche alimentari e andremo ad approfondire insieme appunto l'iniziativa una food policy per Roma eh, insieme al professor Davide Marino per andare proprio a eh, capire in che modo eh, lo sviluppo eh, di una politica alimentare per la città di Roma possa essere un potenziale strumento a tutto tondo di sviluppo sostenibile. Ora però, prima di iniziare, di introdurre intanto il nostro ospite eh, Davide Marino e prima di iniziare questa intervista, questo dialogo diciamo col professore, vorrei lanciare un brevissimo video eh, che è stato realizzato dalla FAO Uh, perché trovo che introduca perfettamente appunto l'argomento e ne possa sottolineare bene la centralità in questo periodo storico, soprattutto in ottica di sostenibilità, di globalizzazione e di urbanizzazione e ne approfitto anche per um, sottolineare la cosa seguente, e cioè che questo evento e questo, questo ciclo di incontri uh, che abbiamo organizzato, anzi coordinato e organizzato soprattutto da Bettina Giordani uh, e a cui ho avuto modo di, di contribuire in parte, um, è stato organizzato proprio in risposta all'invito della FAO e dell'Alleanza contro la fame e la malnutrizione a valorizzare il tema dell'agricoltura eh, urbana appunto come strumento di sviluppo sostenibile e quindi attraverso questo evento e eh, i restanti incontri eh, vogliamo provare a raccontare in che modo eh, questo tema internazionale Uh, possa essere attuato e messo in pratica in una città uh, come Roma. Quindi adesso lanciamo questo breve video e poi passiamo all'intervista. More than 50% of the world's population live currently in urban areas. And this number is expected to rise to 70% by 2050. This will cause enormous challenges for conventional food production and supply and contribute to the divide between rural and urban areas. Cities and surrounding areas face many challenges, such as food and nutrition insecurity. Both rural and urban residents often lack access to sufficient, nutritious, safe and affordable food suitable to their diets and local culture social and economic inequality smallholder farmers often lack access to urban markets and in some areas people simply cannot access or afford food and basic services degraded environmental and natural resources unsustainable practices that do not use natural resources efficiently are unfortunately adopted along the value chain Food systems are able to link rural and urban communities and are key in designing balanced and inclusive linkages between them. Land and water use, food production, environmental management, transport and distribution, marketing and consumption concern both urban and rural areas. mille Bettina allora il video purtroppo era solo in inglese però spero che potesse essere comunque comprensibile adesso io darei subito il benvenuto a, a Davide Marino così iniziamo eh, questo dialogo insieme su eh, una food policy per Roma allora benvenuto Davide eh, spero che tu sia eh, ok sì, tutto ok. Ecco, perfetto. <ride> perfetto, ciao Davide. Allora, intanto grazie mille di essere qui con noi, eh, grazie per la tua disponibilità, per il tuo entusiasmo, insomma, di, eh, di contribuire a questo, a questo evento. Grazie a voi, per me essere qui è un piacere, eh, sia per l'argomento, sia perché ne parliamo in una giornata particolare simbolica e anche perché mi fa piacere parlarne con Fidapa che ringrazio davvero di cuore de dell'invito perché non lo dico per così, per forma, ma credo che eh, voi donne dovete salvare il mondo, dovete eh, Dovete prendere il potere e salvare il mondo da, dai disastri che abbiamo combinato eh, finora. Ieri leggevo un piccolo articolo su una rivista eh, che diceva che eh, pensiamo ancora con un, eh, con un cervello preistorico, quindi abbiamo ancora... I nostri istinti sono ancora legati a farci guidare dall'uomo più alto, più forte, perché nella preistoria era effettivamente importante. Adesso invece abbiamo bisogno di altre qualità e credo che le donne le abbiano più degli uomini, eh, ripeto, non lo dico per, per forma, ma ne sono davvero convinto e dopo farò anche una domanda appunto proprio riguardante un po' la, la questione di genere eh, nelle politiche alimentari ma ci arriviamo a breve allora adesso quindi entriamo un po' nel vivo di questo dialogo con, con Davide Marino che lo ripeto è professore all'Università del Molise e all'Università Roma 3 e promotore dell'iniziativa Una Food Policy per Roma allora, l'abbiamo visto eh, nel video che abbiamo appena trasmesso, eh, oggi più di metà della popolazione mondiale vive nelle aree urbane e secondo la FAO addirittura eh, nel 2050 questa quota eh, salirà al 70%. Per cui eh, è chiaro che questi trend impongono una una seria riorganizzazione delle politiche alimentari, chiamate anche food policies eh, in inglese, eh, che quindi devono diventare una vera e propria priorità per le amministrazioni a tutti i livelli. Ed è, di pro ed è proprio di questo che l'iniziativa Una Food Policy per Roma eh, si occupa, e quindi, eh, Davide, come prima cosa vorrei chiederti se puoi presentarci intanto eh, che cos'è eh, una food policy per Roma, qual è il suo obiettivo e anche che cosa si intende quando parliamo di food policy. Bene, grazie Roberta. Eh, in realtà food policy è un termine o politiche del cibo, è un termine che sta iniziando a circolare anche tra i non addetti ai lavori, però è ancora un concetto giovane, anche se eh, le città che hanno, per esempio, firmato il Patto di Milano, che è uno strumento che è proprio dedicato allo sviluppo di queste politiche, sono circa 220 in tutto il mondo, 26-27 in, eh, in Italia. Però, vedete, è un concetto nuovo. Eh, mh, le politiche hanno eh, molto spesso come centro di attenzione le aree urbane, ma non solo, anche a volte le aree rurali e i territori in genere, perché poi, soprattutto in Italia, il confine tra l'urbano e il rurale è più sfumato che non in, altre, in altri luoghi eh, del mondo. Diciamo che le food policy si occupano del cibo e si occupano soprattutto eh, di... Eh, hanno come obiettivo principale volendo essere estremamente sintetici, quello di assicurare a tutti un cibo sano, quindi fare in modo che l'accessibilità al cibo sano, nutriente, di qualità, sia accessibile a tutti, e che questo cibo sia giusto dal punto di vista sociale, sostenibile dal punto di vista ecologico e appropriato dal punto di vista culturale è una definizione molto stringata, ma già ci ritroviamo tutto, perché se effettivamente noi eh, avessimo tutte queste caratteristiche nel cibo, avremmo fatto veramente una rivoluzione dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale e dal punto di vista anche economico. E siccome le città mangiano e la campagna produce, è chiaro che in questo modo noi mettiamo insieme sia la città che la, che la campagna. Eh, su, su, diciamo, sulla scorta del fatto che è eh, un'attività di ricerca di base fatta su Roma mh, in molti anni appunto di, di studio e de, mh, della diffusione progressiva di queste, di queste politiche, un paio d'anni fa ci siamo interrogati io e altre persone, eh, ci siamo entrati, ma perché Roma non ha una food policy? Roma che ha firmato peraltro il patto di Milano ma non aveva avviato una food policy, partendo anche però da una connotazione positiva perché Roma aveva e ha una serie di elementi molto positivi, ne ricordo alcuni. Intanto ha una grande disponibilità di terra, è il comune agricolo più grande d'Europa, più grande d'Italia, è un comune molto grande, Roma conterrebbe tutte le altre grandi città metropolitane in Italia al proprio interno come, come estensione. Ha un bando Mense che adesso è leggermente meno buono di qualche anno fa, ma comunque è un bando molto, che era molto avanzato, venivano a studiarlo da New York e da Parigi, tanto era avanzato, che nutre 148.000 Pasti al giorno vengono erogati nelle scuole o venivano in questo momento, ma le cose sono un po' diverse: erogati nel, nel, nelle scuole eh, romane. Eh, ha una serie di eccellenze eh, nell'agricoltura periurbana multifunzionale, agricoltura sociale. Eh, a Roma esiste la comunità Capodarco che ha fondato, ha inventato, nel vero senso della parola, la cultura sociale, che, è un, un, che oggi è diffusa ma che fino a qualche anno fa non, non esisteva neanche e che è stata inventata qui, nel, nel, nelle nostre campagne. Insomma, partendo da queste condizioni positive abbiamo detto ma perché non cerchiamo di organizzarle in una politica organica, che quindi mette insieme tutti questi elementi e si ponga obiettivi che non sono più obiettivi settoriali separati, ma che siano obiettivi eh, che eh, mettono insieme questi piani. È ovvio che è una politica complessa, perché noi mettiamo insieme, per esempio, l'aspetto produttivo, economico, con l'aspetto delle mense, con l'educazione alimentare, con la questione sanitaria. E quindi riguardano l'assessorato alla sanità, l'assessorato alla scuola, l'assessorato al commercio e alle attività economiche e quindi capite bene che in un'amministrazione pubblica mettere insieme tutti questi elementi non è semplice, è una politica complessa. Ma proprio per questo è uno dei modi più efficaci per rispondere alle sfide che ci troviamo oggi di fronte che sono sfide complesse. La pandemia ce l'ha ce l'ha dimostrato, no? poi tutti lo dicono, poi in realtà nessuno si comporta di conseguenza dal punto di vista politico, almeno secondo la mia opinione. Il mondo è complesso, non possiamo separare eh, le sfere. Eh, la pandemia è collegata alla biodiversità, è collegata al benessere animale, è collegata alle malattie croniche non trasmissibili, tutti questi elementi sono nel mondo reale connessi tra di loro, perché il mondo reale è complesso. Se noi eh, affrontiamo eh, le politiche in modo settoriale, non le risolveremo mai. Quindi siamo partiti da questa, da questa notazione, abbiamo formato un comitato, abbiamo prodotto un documento, abbiamo presentato il nostro documento il 16 ottobre del 2019, non a caso, eh, nella giornata mondiale dell'alimentazione, pubblicamente abbiamo ottenuto un, una risposta dall'amministrazione dall capitolina che ha um, voluto scrivere una delibera per adottare la food policy di roma peraltro l'abbiamo scritta noi ci cioè abbiamo dato una mano sostanziale nello scriverla e la delibera mh, doveva essere in votazione oggi al consiglio comunale Poco fa mentre eravamo già collegati ho saputo che invece è stata rimandata, forse lo sarà martedì prossimo, speriamo, ma insomma siamo, dovremmo essere agli sgoccioli, ma in questo momento quando la delibera sarà votata noi inizieremo un percorso come città di Roma, non, non avremo finito un percorso, sarà l'inizio. Bellissimo, grazie Davide e di questo infatti parleremo nell'ultima nell parte del, dell'intervista perché è molto interessante. Um, forse Bettina volevamo dare la parola a… no? Ok, perfetto, allora continuo, va bene, grazie mille allora davide io mi attacco a quello che dicevi tu all'inizio della tua risposta cioè che roma comunque ha anche una serie di elementi eh, positivi e di eccellenze e qui mi, mi ricollego appunto alla tematica no di una delle tematiche principali di questo evento cioè l'agricoltura urbana e infatti appunto il mondo, tutto ciò che ruota attorno all'agricoltura urbana e agli orti urbani, ehm, a Roma in particolare, è un esempio molto innovativo di governance dei beni comuni urbani appunto nella città di Roma. Quindi eh, alla fine la città mh, vanta anche di alcune buone pratiche e esempi effettivamente molto innovativi ehm, e positivi. Quindi ecco, a questo proposito ti chiedo, ehm, secondo te quanto l'agricoltura urbana intanto è e può essere strumento di sviluppo sostenibile, e quali sono le potenzialità, in particolare per una città come Roma, da promuovere eventualmente eh, di più all'interno di una food policy? Ok, allora ehm, la risposta è assolutamente sì. In cioè, senso, eh, cultura urbana può essere eh, uno strumento eh, formidabile di, di, di sviluppo sostenibile intanto eh, vorrei dire che mh, ci sono numerosi studi eh, a partire da quelli della fao che eh, dimostrano il link che l'agricoltura la e il cibo eh, hanno con tutti i 17 goal eh, de, dell'agenda 2030 quindi gli SDG in qualche modo tutti sono interessati certo alcuni in maniera mh, maggiore, il numero 2 sicuramente, o il 12 sul consumo eh, sostenibile, però tutti in un modo o in un altro sono correlati in maniera significativa con l'agricoltura e il cibo. E questo perché? Perché eh, intanto non dimentichiamoci che l'agricoltura è un fenomeno economico, produttivo, c'è sì, anche l'agricoltura hobbyistica, ma l'agricoltura rimane fondamentalmente un'attività un, un economica, il settore primario. Però questo settore si basa su processi naturali, ecologici. Noi coltiviamo le piante, che sono degli esseri viventi, in, in sistemi che chiamiamo agroecosistemi. Sono ecosistemi anche a volte troppo semplificati, adesso si sta un po' tornando indietro e quindi si tende a eh, fare degli agroecosistemi più complessi, più, con maggiore ricchezza di biodiversità, ma sono comunque degli, dei, degli ecosistemi. Alleviamo gli animali, spesso male purtroppo, ma comunque eh, a volte invece con delle, con delle tecniche rispettose dell'ambiente, ma gli animali fanno, in, in, in, dei bovini al pascolo fanno quello che... Gli animali selvatici fanno naturalmente, cioè pascolano e eh, vivono, poi noi utilizziamo diciamo, i loro processi fisiologici come la produzione del latte. Quindi l'agricoltura questo, questo è un'interfaccia tra l'uomo e l'ambiente. Allora, detto questo, l'agricoltura urbana è fondamentale perché intanto produce cibo e può produrre cibo in modo sostenibile cioè in modo sostenibile cosa vuol dire vuol dire rispettando i limiti della natura e quindi essendo per, per sua per sua natura un, un processo che si autorigenera se noi man, ci manteniamo nei limiti eh, dei processi ecologici è un processo che si può replicare all'infinito e quindi può essere sostenibile all'infinito. Il suolo potenzialmente può produrre eh, sempre, dobbiamo essere noi bravi a, con le tecniche agronomiche a fare in modo che la fertilità del suolo si mantenga e non andare oltre, ma potenzialmente il processo produttivo è infinito, perché è un processo naturale come, come, eh, tanti, come tanti altri. Poi l'agricoltura, la soprattutto negli spazi urbani, produce una serie di, di funzioni ambientali, le piante catturano CO2, il suolo ancora di più eh, delle piante. Le piante purificano l'aria dal PM10, dal PM5, eh, eccetera, eccetera, producono ossigeno. Eh, un suolo, eh, mh, diciamo, coltivato, un, un suolo coperto in maniera naturale o seminaturale, eh, filtra l'acqua, la depura e... Eh, regola il ciclo idrogeologico e potrei andare diciamo, ancora avanti, e tutti questi scientificamente si chiamano servizi ecosistemici, quindi l'agricoltura urbana produce una serie di servizi ecosistemici. Eh, parlando di agricoltura urbana, eh, voglio fare una distinzione che nel linguaggio anglosassone è comune, da noi no, però mi sembra una distinzione importante perché eh, nella lingua inglese si distingue quella che si chiama l'urban garden dal, eh, mh, dal, farm, dal, dal, mh, dal farm, cioè la, la, la parte più obbistica, la parte degli orti urbani, l'urban garden, da invece la parte più produttiva. Allora, dobbiamo distinguere queste due cose, non perché ci sia, diciamo, un... Eh, una priorità, ma perché distinguerle significa poter eh, intervenire in maniera più oculata, perché poi c'è un ruolo che è quello dell'operatore pubblico che deve favorire e pianificare. Allora, gli orti urbani hanno una funzione sociale importantissima, possono avere una funzione produttiva di tipo integrativo, possono essere uno strumento della rete ecologica, con, diciamo, connettendo la città a, a, alla campagna, quindi diciamo, facendo in modo che la rete ecologica prosegua anche dentro la città, eh, soprattutto una città estesa come Roma, eh, in, diciamo, innervi la città da, da, anche da questo punto di vista. Possono fare parte de, delle infrastrutture verdi, però chiaramente se poi vogliamo far mangiare le persone, dobbiamo produrre con l'agricoltura quella, quella vera, quella produttiva, quella professionale, che può essere una cultura periurbana, cioè può essere quell'interfaccia che vedevamo molto bene nel video della FAO, che appunto ha coniato questo termine del urban Rural linkage, cioè il confine, ma basta che noi ci facciamo una passeggiata sul raccordo anulare e vediamo come ancora, già dentro il raccordo anulare, ma anche fuori, ci siano delle aree agricole produttive che eh, sono che si interfacciano con la città dando quei servizi ecosistemici, ma anche producendo beni primari che possono essere avviati ai mercati, soprattutto attraverso le forme di filiera corta. Bellissimo, grazie Davide, penso veramente tu sia riuscito a, a rendere perfettamente la, la complessità e il livello di interconnessione. Eh, che vi è fra eh, all'interno del sistema appunto di, e della tematica di cui parliamo, quindi ehm, sì, molto interessante, grazie mille. E adesso, visto un po' il periodo eh, in cui siamo e visto che l'hai menzionato anche tu nella, nella prima risposta, vorrei farti una domanda proprio relativa a questo periodo di pandemia nel senso in cui ehm, la pandemia sicuramente ha sottolineato il bisogno, la necessità per moltissime città, se non tutte, di ripensare la propria fil filiera alimentare per andare a connettere maggiormente quello che è il tessuto urbano con, come dicevi tu, il tessuto periurbano e quello rurale per accorciare la filiera agroalimentare, come hai menzionato anche tu, e in alcune città sicuramente anche per eh, mitigare eh, l'eventuale rischio di interruzioni della catena eh, di approvvigio approvvigionamento alimentare. Quindi, eh, per quanto riguarda Roma, ci tengo a chiederti la cosa seguente, cioè secondo te che tipo di riconquista intesa come opportunità, nuove opportunità economiche, sociali, culturali, eh, ha portato con sé la pandemia eh, per la città di Roma e che tipo di insegnamento potremmo trarne, in ottica di sostenibilità e in ottica ovviamente di uno futuro sviluppo di una politica alimentare per la città di Roma. Ok, eh, domanda complessa che interviene su, su, tanti, su tanti livelli. Intanto eh, la pandemia, eh, lo accennavo prima, però lo voglio dire un po' meglio adesso, eh, in realtà um, anche a livello scientifico, per esempio, conosco un articolo di, di Nature, una delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo, si parla di sindemia, perché è vero che eh, è arrivato questo virus, e eh, ha sconvolto le nostre vite, però è anche vero che questo virus interviene su un tessuto che è già malato, su una situazione che dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sanitario è già malato, tant'è che eh, Quasi tutte le persone che per sfortuna o per, per altri motivi sono decedute per, per la pandemia in Italia eh, erano, erano persone spesso già malate, non sempre, ma spesso già malate, e la maggior parte di queste malattie erano malattie croniche non trasmissibili, che sono quasi sempre legate al cibo, diabete, obesità malattie cardiovascolari, eccetera. Quindi la pandemia ci ha dato intanto questa, questa prima lezione. Se vogliamo eh, essere più resilienti dal punto di vista eh, del, del, delle, delle pandemie, del, delle malattie, eccetera, dovremmo essere più sani. Essere più sani, eh, il cibo è una componente fondamentale. Ora, mh, essere più sani significa fare una dieta sana, allora, se vogliamo fare una dieta sana, noi il modello di una dieta sana ce l'abbiamo, è la dieta mediterranea, la tanto celebrata dieta mediterranea di cui ci facciamo vanto eh, che è patrimonio dell'UNESCO, ci riempiamo la bocca sempre di questa cosa. Poi se andiamo a vedere i consumi in Italia, noi ci siamo allontanati dalla dieta mediterranea in modo praticamente totale, perché quello che è successo al mondo è con la globalizzazione le persone si vestono allo stesso modo sia che vivono a pechino che a roma che a new york ascoltano la stessa musica leggono le stesse cose mangiano allo stesso modo e abbiamo perso quello che era lo stile alimentare eh, diciamo eh, la diversità degli stili alimentari anche questo è un aspetto di biodiversità Culturale, ma non solo culturale, e abbiamo perso la dieta mediterranea. Oggi noi mangiamo in Italia l'800, anzi il 900% in più di carne bovina di quello che la dieta mediterranea eh, prevederebbe. Il 600% in più di carne suina, mh, mangiamo meno frutta, meno olio di oliva eh, di quello che invece dovremmo fare. Cioè, la dieta si è completamente squilibrata. Allora rispondo alla tua domanda, perché per adesso non ho ancora risposto alla tua domanda, ma ci voglio arrivare in questo modo. cosa le, citt le città, la cultura urbana preurbana può essere un uno strumento straordinario per, per avere una dieta sana, perché si tratterebbe di produrre cibo a filiera corta eh, più, più fresco, di qualità più elevata. Eh, Possibilmente biologico eh, con metodo di produzione biologica, con, eh, utilizzato per, eh, per le scuole, per gli ospedali, eh, per tutti, insomma, dando anche de delle priorità, ovviamente. Allora, però questo poi in realtà noi non lo possiamo fare. Perché non lo possiamo fare? Perché se io oggi volessi alimentare i cittadini di Roma con la dieta che, mh, che facciamo che non è quella mediterranea appunto, mi servirebbero cinque volte i terreni che ho a disposizione a Roma, nonostante Roma sia il comune agricolo più grande d'Europa. Perché? Perché per produrre carne, per produrre latticini, per produrre una, diciamo, tutti gli alimenti che, che mangiamo, abbiamo bisogno di molto più terreno. Se mi spostassi verso la dieta mediterranea, invece, potrei riuscirci. Quindi il problema principale... è. E la dieta, tant'è che si parla moltissimo in questo, in questo periodo di dieta sana per l'uomo e per il pianeta. Eh, e la vicinanza della campagna con la città è un elemento fondamentale. Allora, durante la pandemia abbiamo avuto diciamo, dei segnali di resilienza da questo punto di vista, eh, anche eh, alcune aziende agricole si sono attrezzate per eh, la consegna a casa, eh, però eh, purtroppo questo non basta, sono, sono segnali, sono segnali importanti, cioè sono segnali che ci dicono che si può fare questo, però eh, perché questo si possa fare veramente c'è bisogno di un'organizzazione che non si può lasciare la singola azienda, c'è bisogno di una politica che pianifichi e incentivi questo che coinvolga la grande distribuzione. Cioè noi non possiamo fare a meno la grande distribuzione. E non vogliamo neanche fare a meno, se cioè non possiamo neanche demonizzarla, anche perché ci dà da mangiare. Se la grande distribuzione si fermasse, noi moriremmo di fame, ma letteralmente. cioè Ci sarebbero scene di cannibalismo nelle strade delle città. Ma non, il sistema è questo. Noi dobbiamo riformare il sistema coinvolgendo tutti gli attori. Scusate. Niente, eh, figurati, è normale. Ah, sì. <ride> Appunto, epoca di pandemia, lockdown, quindi siamo non tutti nella stessa A chiave, una tutta intrusione. <ride> Prego. Quindi, eh, le città... Dovrebbero essere più resilienti. Allora, da questo punto di vista, ehm, quando faccio qualche intervento con le slide, faccio sempre vedere una slide che ho fatto con le copertine di alcuni, eh, non studi, ma di alcuni proprio strumenti di pianificazione delle città nordamericane o canadesi che hanno piani di resilienza del cibo. Perché? Perché eh, non è che la pandemia è un caso. Oggi abbiamo avuto questa pandemia, ne avremo sicuramente delle altre, eh, avremo crisi ambientali. Eh, adesso sembra che insomma, voglio portare sfortuna, ma insomma, non è così. <ride> eh, è quello che ci dice, che dice la storia e la scienza. Eh, io sto collaborando in questo momento con un gruppo di lavoro che, che, che si è formato intorno all'area del cratere e del terremoto e che è nato diciamo, anche in collaborazione con delle università americane, in California, dove diciamo, si aspettano prima o poi il cosiddetto Big One, il grande terremoto che sconvolgerà quel, quel pezzo di, di pianeta. Lo sanno che avverrà, allora non ci pensano dopo. Cioè, noi siamo molto bravi nel, nei soccorsi, con la protezione civile, ma siamo totalmente poco bravi nel, nel pianificare, nel prevedere. Allora, lo sappiamo che, che siamo esposti a una serie di, di fenomeni. Speriamo che non arrivino, speriamo che arrivino in modo eh, meno catastrofico di quello che alcuni dicono, però lo sappiamo. Allora dobbiamo attrezzarci da questo punto di vista. Allora, nei nostri piani di resilienza, probabilmente, dobbiamo partire dalla dieta, dobbiamo ripensare l'utilizzazione del terreno, noi non possiamo probabilmente, probabilmente perché so, so, i produttori di carne sono molto agguerriti su questo fronte, ma probabilmente non possiamo mangiare tutta questa carne. Adesso non dico che dobbiamo diventare vegetariani, vegani, o che non, non voglio fare questo tipo di discorso. Voglio semplicemente dire che probabilmente non ci possiamo permettere di mangiare tutta questa carne. Ora, al di là degli aspetti sanitari, perché... Eh, dobbiamo passare a una, a, una, a una dieta dove ci siano più proteine vegetali. Allora, se facciamo questo, probabilmente il contributo dell'agricoltura urbana può essere decisivo, senza cadere nella tentazione de dell'autarchia, ma in un uh, modello che metta però al centro il locale rispetto uh, al globale. Grazie mille Davide, sì. E quello che ne trago un po' da, quello, da ciò che hai detto e che mi collega anche alla prossima, domanda, alla, sì, alla prossima domanda è quello che dicevi di, come dire, il cibo è centrale appunto in ottica di, di sostenibilità eh, e di salute, serve però una riforma sistemica? Uh, sicuramente e questo vuol dire chi dice sistemica vuol dire anche uh, implica anche la partecipazione e l'inclusione di tutti e tutte e questo mi collega alla seguente domanda anche in quanto uh, insomma socia della FIDAPA, che uh, come sapete uh, appunto si occupa molto di parità di genere e partecipazione appunto di tutti e tutte a uh, vari settori e quindi ecco, secondo eh, la FAO appunto per garantire sistemi alimentari sostenibili c'è bisogno anche della parità di genere, c'è bisogno della partecipazione di tutti e tutte. E per quanto riguarda l'Italia, eh, statisticamente parlando, eh, le donne in agricoltura e nel settore diciamo più generalmente agroalimentare, stanno effett effettivamente rispondendo in modo molto eh, innovativo alle sfide economiche di questo periodo, eh, sapendole coniugare molto bene effettivamente anche con una particolare attenzione alla sostenibilità, eh, all'attenzione verso l'ambiente, alla responsabilità sociale, eccetera. Ciò nonostante il sistema attuale agroalimentare, in, it, prendiamo il caso dell'Italia e anche il sistema agroalimentare romano diciamo per essere più specifici, eh, comunque eh, sono ancora oggi caratterizzati da forti disuguaglianze in termini di genere e eh, da anche barriere strutturali che talvolta possono influire sulla partecipazione, sulla possibilità di partecipazione, di rappresentanza all'interno del settore ehm da parte delle donne. E quindi secondo me questo è un gap interessante e che una eventuale politica alimentare potrebbe eh, andare a, a promuovere e la mia domanda è proprio questa cioè secondo te in che modo eh, le politiche alimentari possono andare possono e forse devono andare ad integrare le questioni di genere eh, proprio per, po poter, per poter promuovere sistemi alimentari più sostenibili più inclusivi più partecipativi e più equi certo no sono sono d'accordo con questa con questa visione eh, noi in italia non credo non so se, se l'ambito romano sia diverso da quello di, di tanti altri ambiti italiani, viviamo in una situazione di forte diseguaglianza di genere, ma vorrei dire per esempio anche di età, di l'accesso alle donne, ma anche ai giovani, ma a tutte le categorie che... Ehm, sono state tenute finora ai margini e che non hanno maggiori difficoltà a superare eh, il, il muro del, dell'accesso, no? eh, il problema è l'accesso, cioè che è un problema di democrazia, eh, c'è un fenomeno di studi che si sta sviluppando in questi ultimi anni che proprio parla di democrazia alimentare, perché noi... Eh, Abbiamo, non abbiamo sempre la possibilità di decidere veramente quello che mangiamo. Ci sembra quando entriamo in un supermercato di avere migliaia di prodotti, migliaia di referenze e di essere molto liberi. In realtà non è così, però questo mi allontanerebbe dalla tua domanda. Però il problema è quello dell'accesso. L'accesso da parte di alcune categorie alle risorse è meno Facile, quindi eh, al credito, l'accesso alla terra, eh, a volte l'accesso anche alla conoscenza, perché sappiamo bene che eh, poi nella divisione dei, tradizionale dei compiti familiari eh, diciamo, le donne hanno minore facilità, diciamo, a, a magari a, anche se... Io devo dire anche nella mia esperienza professionale, soprattutto quando andiamo ai livelli più, eh, più alti di formazione, quindi del dottorato per esempio, la presenza femminile è di gran lunga maggiore la, delle, de, della presenza maschile, perché eh, c'è un'attenzione un, un da parte delle donne maggiore. Allora, cosa possiamo fare? Intanto quello che possiamo fare credo è eh, politiche e eh, andare in una direzione politiche che favoriscono un maggiore accesso a tutti a, a, a quello che, che dicevo prima alla terra, al mercato, al credito eccetera. Quando l'accesso sarà diciamo più, eh, più favorevole per tutti anche le categorie che oggi hanno avuto maggiore difficoltà potranno accedere accede maggiormente. Poi io non sono, adesso, mh, rischio di dire una cosa che nella vostra associazione non so come la vedete, ma insomma io, io non sono sfavorevole al fatto che, che, si, eh, che si utilizzi anche un sistema di quote, perché soprattutto all'inizio credo che eh, quando bisogna riformare alcuni processi, eh, possa essere uno strumento, eh, uno strumento utile. Noi abbiamo studi a livello internazionale che ci dicono che eh, il credito eh, fornito alle donne è molto più sicuro di quello fornito agli uomini, che se io do un dollaro a in un'area rurale dell'Africa a una donna e a un uomo, quel dollaro, la donna frutterà molto di più di quello che frutta a un uomo. Allora, questo non è che è un caso, cioè non stiamo parlando di, del, del mio vicino di casa, della mia vicina di casa, stiamo parlando di studi scientifici. Ci sono delle motivazioni per questo, sulle quali, vabbè, non entro nel merito, non è neanche il mio mestiere, però è così. Allora, se sappiamo che è così, non solo dovremmo cercare di, di rendere più facile l'accesso a tutti, ma dovremmo anche forse riservare delle quote eh, alle donne. Intanto ne, dove si decide, no? nei posti in cui, in cui si decide... E poi anche eh, quando si parla di, eh, di imprenditoria, di aziende, eccetera, credo che questo possa essere, diciamo, Per una, eh, una, un esempio. Faccio un, faccio un esempio, questo potrebbe essere proprio un, un esempio pratico, vero. A Roma c'è un'opportunità un che è quella delle terre pubbliche. Roma ha un, un, un, una quantità notevole di terre pubbliche, spesso non sono utilizzate, qualche anno fa c'è stato un bando che ha segnato quattro lotti per repubbliche a quattro eh, aziende, e a diciamo quattro nuove aziende si sono, si sono formate, credo che nessuna di queste sia gestita direttamente da una donna, ma ci sono comunque delle cooperative, c'è con, con, anche una presenza femminile, però una de de delle, delle cose che abbiamo proposto nel nostro documento di food policy è quella appunto di mettere a frutto queste terre, cioè favorire l'accesso alla terra. Bene, allora, se l'amministrazione capitolina in futuro vorrà fare un altro bando di assegnazione, per esempio potrebbe riservare una quota del 50% a imprenditrici donne o a cooperative con, in cui c'è una presenza femminile reale, però perché insomma poi uno fa la cooperativa di nove persone, ci mette la sorella, la figlia, la zia, la nonna, e, non so, noi italiani ci inventiamo di tutto. no? Eh, una presenza reale. Sappiamo, abbiamo esempi di eccellenza, mi vengono in mente quelli del settore vitivinicolo, in particolare dove eh, donne imprenditrici hanno dato vita ad aziende di, di grandissimo successo. Penso che questo possa essere... Abbiamo anche tanti esempi, che so, anche nella pastorizia, ma cioè, gli esempi non mancano. Sappiamo che questo è possibile, quindi eh, la politica dovrebbe agire in questo, in questo senso. Ne avremmo, ne avremmo dei vantaggi. Un altro strumento molto utile, secondo me, e poi chiudo, è... Eh, quello, ritorno al tema che a me è molto caro delle mense scolastiche. Perché? Perché le mense scolastiche, in realtà, se ben gestite, mettono in connessione le famiglie, le scuole, i bambini, eh, le cucine delle, delle scuole, quando per fortuna ci sono, eccetera. Allora, lì le madri hanno un ruolo, anche, anche i papà, io sono in commissione mensa a scuola di mia, di mia figlia, però... Eh, le famiglie, quindi il, pa il, pa il papà e la mamma, possono avere un ruolo centrale nel, eh, ne nella gestione eh, della mensa, nella gestione dell'alimentazione e quindi anche nella trasformazione del sistema alimentare. Certo, grazie mille Davide. Allora prima adesso vorrei aprire le domande al pubblico però lo faccio attraverso un'ultimissima domanda a cui dobbiamo rispondere velocemente perché non abbiamo più tantissimo sì. tempo ma ci, trovo che sia eh, importante eh, e cioè per aprire un po' il dibattito vorrei sapere appunto eh, relativamente all'amministrazione romana, un po' ce l'hai detto ma come si posiziona la, una food policy per Roma rispetto all'amministrazione capitolina, ma soprattutto quali sono i prossimi passi, eh, gli obiettivi e le proposte eh, che, che fate all'amministrazione e come possiamo sostenervi. Ok, grazie. Allora, ehm, i prossimi passi, io speravo che, oggi di, di, di dirvi in diretta, di ricevere un messaggio che... La delibera fosse stata votata. Non è stato così, eh, quindi diciamo, si possono mandare messaggi al, al, al consiglio comunale di Roma, agli assessori, alla sindaca, a chi a, a consigliere De Vito che gestisce diciamo, le, la calendarizzazione de, delle, delle delibere per spronarlo a, a votare questa questa delibera fatto questo appunto come dicevo prima questo è l'inizio poi dobbiamo la delibera prevede che si faccia un ufficio di piano che si faccia un, una consulta e quindi per esempio eh, un'adesione alla consulta massiccia di un pubblico femminile credo che sia pubblico femminile scusa è un'espressione stupida sbagliata diciamo di, di, di donne eh, in gamba come voi credo che sia Utile perché poi eh, le cose camminano sulle gambe delle persone, quindi eh, un'assemblea, una consulta con, ricca di, di donne penso che sia più, più fattiva eh, a volte di quella che, che, che invece è composta eh, dagli uomini. E, la nostra proposta di Food Policy si articola in dieci punti che, che, che riguardano un po' tutte le cose che abbiamo detto, dall'accesso eh, all'alimentazione a, a tanto altro. Una delle cose che secondo me è fondamentale nella nostra vita è recuperare il tempo che passiamo in cucina. Io so che la... L'affrancamento delle donne a un certo punto di vista passa anche da, da, da, dalla rinuncia a questo, ma infatti non dico le donne, cioè, le, le famiglie dovrebbero cucinare di più, avere il tempo di cucinare. Cioè il modello per cui passiamo nebroticamente al supermercato, compriamo un cibo precotto o quasi pronto, è quello più deleterio possibile. Allora facendo così invece noi dobbiamo recuperare la nostra cultura alimentare, che non è un discorso di, diciamo, di, di, di ritorno al passato, no, dobbiamo recuperarla per poter guardare al futuro, perché il modello che abbiamo adesso sicuramente non è un modello compatibile con il futuro. No, no, è chiarissimo Davide, grazie mille per questi spunti di riflessione, sono proprio idee concrete che ci dai per, uh, da poter mettere in pratica nella nostra vita di tutti i giorni, anche al di là di questa giornata mondiale della Terra e di questo evento. Uh, quindi grazie mille Davide. Io no, Peraltro uh... sembra quasi il passaggio di testimone ai prossimi interventi, ai prossimi approfondimenti che avremo nelle prossime settimane. Vorrei okay. però, visto che fremono, io so che nel pubblico abbiamo eh, Michela Pasquali, presidente di Linaria, che è di fatto anche eh, lo scheletro pensante di questa iniziativa con cui abbiamo siglato un accordo proprio perché vogliamo capire, vogliamo conoscere e vogliamo approfondire meglio. Quindi Michela, mi piacerebbe che tu facessi la tua domanda o facessi il tuo intervento. E grazie e mille so Bettina anche Sonia. E, e grazie mille grazia per darmi questa possibilità e grazie al professore perché mh, no, non conoscevo eh, questo progetto della Food Policy per Roma eh, ma in qualche modo mi riguarda molto perché io lavoro su, su queste tematiche e in particolar modo nel 2013, eh, con questa piccola associazione no profit che si chiama Linaria, abbiamo eh, creato un progetto dal nome Frutta Urbana, eh, che già da sé è chiarissimo, non so se lo conoscete, l'avete mai, mai sentito, ed è un progetto piuttosto semplice, no? è un progetto che è nato da, dal nostro gruppo e che prevede di sviluppare una mappatura degli alberi da, da frutto presenti nello spazio pubblico della città di Roma, quindi non solo nei parchi, ma anche lungo le strade, nei cortili, così. E dopo la mappatura abbiamo stilato, come dire, un calendario. E noi andiamo a raccogliere la frutta nello spazio pubblico con una serie di volontari che fanno parte della rete di Roma Altruista oppure che sono rifugiati e richiedenti asilo che sono accolti nei centri di accoglienza di Roma. Con loro andiamo, raccogliamo la frutta, la carichiamo nello specifico nella mia macchina, si tratta sempre di quantitativi che non depredano tutto lo, la, la, le, le, le migliaia di tonnellate di frutta che ci sono a disposizione a Roma e la regaliamo, la distribuiamo gratuitamente nelle messe sociali e nei banchi alimentari con i quali abbiamo, diciamo, stabilito un protocollo d'intesa. Naturalmente poi l'obiettivo, essendo io una paesaggista nonché laureata in scienze forestali, è quello anche di creare dei nuovi frutteti in città e questo io penso, dottor Marino, che sia una... Mm, ehm, eh, possibilità e una potenzialità un po' anche per ampliare gli sguardi sulle tematiche della food policy e sulle tematiche dell'agricoltura urbana, no? ehm, e penso che, che Roma, nello specifico, no? lei parlava della food policy per Roma, Roma ha delle potenzialità ed, ed è già un enorme frutteto urbano diffuso. Roma è un frutteto. Noi abbiamo mappato più di 30 specie diverse di alberi da frutto produttivi, quindi di quelli che davvero producono tonnellate di frutta. Chiaramente tutta questa frutta... Eh, e tutti questi alberi da frutta eh, possono entrare a far parte e, e sono parte di una rete ecologica importante possono entrare a far parte invece di una rete produttiva che viene completamente ignorata il, questo progetto di frutta urbana è nato perché io insegno, insegnavo architettura del paesaggio a Torino e, e ai miei studenti facevo vedere questi progetti di alcuni collettivi di artisti o di gruppi di, di cittadini attivi che nei paesi anglosassoni, quindi dall'Inghilterra agli Stati Uniti soprattutto, ma anche la Francia e la Spagna, eh, hanno dei, dei progetti proprio importanti, anche economici, sulla fruizione del, della frutta che cresce, mh, non spontanea, ma che cresce in città. Ehm, in Italia, eh, quando abbiamo avviato questo progetto, io ho mandato una mail all'assessorato del Verde del Comune di Roma, giusto per capire eh, che di non essere arrestata mentre ero colta sul fatto <ride> la, raccol la raccolta della frutta. Noi naturalmente poi siamo tecnici siamo specializzati in questo quindi eh, non distruggiamo gli alberi abbiamo degli strumenti fatti apposta raccogliamo la frutta quando la frutta è matura quindi diciamo che abbiamo un'attenzione proprio anche alla, alle tecniche di raccolta no? Eh, perché spesso si vede che nei parchi per raccogliere un caco o una mela eh, le persone magari tirano giù tutto un ramo di un albero per raccogliere una mela no? Chiaramente questo è un po' più un Danno che è una, una, una potenzialità dello spazio pubblico. No? E quindi, ecco, mh, e poi ecco, sto anche collaborando con un, un gruppo di Torino eh, che lavora nello specifico sul. Eh, sui tetti verdi, e anche i tetti verdi potrebbero essere un'enorme potenzialità di sviluppo delle superfici eh, della città, no? Quindi ecco, tra questo progetto di frutta urbana che stiamo portando avanti con una certa difficoltà, ah, scusate, mi sono persa, ho perso un po' il filo, ma stavo dicendo che io chiamai l'assessore, cioè ho scritto una mail all'assessorato e lì, mh, sono stati veramente prontissimi e gentili, ho avuto una risposta immediata, mi hanno invitato ad andare a presentare il progetto, e naturalmente, però, poi, nel corso degli anni, dal 2013 a oggi, ci sono stati diversi cambiamenti politici, quindi eh, io avevo ricevuto delle assicurazioni del fatto che eh, la raccolta della frutta, eh, in qualche modo regolamentata, sarebbe potuta entrare a far parte di un progetto, di un, di un protocollo anche cittadino, di una carta del verde e poi non ne ho più saputo nulla, però ecco e, secondo me sarebbe importante che appunto si, si potesse un po' all allargare un po' lo sguardo, no? non solo agricoltura nel senso stretto della parola ma anche altro, e, tanto più che appunto il, il frutteto è, è proprio parte fa parte di un carattere peculiare del nostro territorio no? ed è una componente molto importante del nostro sistema paesaggistico, quindi eh, è anche un tramite per trasmettere conoscenze, saperi, per creare condivisione, ma anche per creare sperimentazione di nuovi, nuove tipologie di spazi pubblici. No? Ecco, ho detto tutto, grazie mille. Eh, Michela è passionarissima tant'è che uno dei termini che abbiamo dovuto gestire durante l'intervista che andrà in onda giovedì prossimo è assieme a, a, eh, a Sidiacioli. È la definizione di appropriazione dello spazio pubblico, no? che in qualche modo eh, ci vede battagliere eh, rivoluzionarie e eh, conquistatrici di spazi ad uso effettivamente eccezionale, no? con tesori nascosti per la città, che però giustamente Michela faceva notare essere a rischio di arresto <ride> e soprattutto che forse ecco, un'orchestrazione, una gestione. Eh, completa magari il professor Marino sarebbe di cui lei parlava anche proprio per la, per la creazione di una visione di una policy che includa sia questo ma soprattutto una filiera che faccia corpo no? perché per alimentare una città come la nostra insomma lei parlava di numeri Beh, importanti dal punto di vista del, dell'alimentazione sì però um, l'intervento um, della proposta Pasquali eh, conoscevo un po' il progetto di frutta urbana, mi aveva incuriosito eh, eh, la è eh, eh, oggi più che mai lo è sempre stata, ma oggi più che mai nelle aree urbane ma anche nelle aree urbane, anche nelle forme diciamo meno eh, organizzate come possono essere i frutteti che magari sono stati impiantati anche a scopo ornamentale, eh, ne vengono in mente parecchi, ma sicuramente voi avete una mappatura appunto molto precisa, è un'agricoltura multifunzionale, cioè dà una serie di eh, funzioni che sono nel, nel, già nell'intervento che, eh, che, che ha fatto... La dottoressa Pasquali, eh, c'è la funzione eh, ecologica che oggi chiamiamo spesso usato poco correttamente, comunque nel termine dell'infrastruttura verde, eh, c'è la funzione eh, sociale mm, nel senso eh, de dell'inclusione de de de de dei rifugiati e nella distribuzione eh, di tipo eh, sociale. Eh, c'è una funzione pubblica l'ho detto per ultimo proprio per, per dargli più maggiore risalto che è importantissima oggi gli spazi verdi sono, sono possono diventare non lo sono ancora purtroppo ma possono diventare spazi pubblici cioè spazi dove le persone si incontrano eh, dove è possibile svolgere alcune attività, e molto spesso spazi che sono fruibili senza uh, pagare nulla, cioè in modo gratuito. E quello della, della gratuità è un tema fondamentale, perché eh, ritorniamo al tema, tema dell'accesso, ma eh, molte aziende aziende agricole vere e proprie, che io conosco, gli spazi di, di, di, nelle aree perurbane, sono degli spazi pubblici. Se voi andate il sabato o la domenica eh, da Cobrego, o da Agricoltura Nuova, o alla Cooperativa Coraggio, eccetera, vedete che le famiglie che vanno lì, magari si portano il cibo da casa, nel senso che vanno a fare un picnic, vanno a stare all'aria aperta, si incontrano, fanno, cioè, sono come delle, de, delle piazze, come degli spazi pubblici. Allora, questo può avvenire a diversa scala, ho citato delle aziende agricole anche di grande dimensione, alcune, ma questo vale anche nei parchi cittadini, ovviamente vale anche in tutte le aree, le aree verdi. Dopodiché eh, a Roma aspettiamo anche, oltre che la delibera sulla food policy, aspettiamo anche il regolamento sul verde, anche quello praticamente pronto da mesi o da anni, ma ancora non, non approvato, non votato. E spero che ci sia spazio anche per il discorso dei diciamo, de, de tetti verdi. Collaboro con eh, una sua collega paesaggista con cui abbiamo presentato eh, diciamo, un'idea di un tetto verde su... Un mercato rionale da estendere poi ad altri mercati rionali, anche fondando il fatto che il mercato è uno spazio pubblico, quindi le persone stanno sotto e comprano da mangiare, poi possono andare sopra, eh, c'è l'orto, insomma, le, le idee possono essere innumerevoli. Ecco, a, proprio, a proposito di questo, vorrei passare la parola a, a Farla le porre una domanda da Sonia Massari, eh, che, che è collegata e che su qualche design, su come disegnare qualche idea ne ha più di una, no Sonia? Sì, sicuramente. Ciao Davide. Noi ci, ci, ci incontriamo spesso in, in, in conversazioni di questo genere, ma due cose volevo, volevo sottolineare e due te, te le voglio porre come domande, anche per... Per aprire anche il dibattito. Due eh, cose che voglio sottolineare: uno, permettimi di, di sottolineare questa dieta mediterranea che tu hai citato per nutrirsi bene, chiaramente sottolineo la causa, che è anche un modo per stare appresso al pianeta, perché, come sappiamo, è un buon modello che ci permette, se seguito, chiaramente se seguito, di eh, far del bene a noi e far del bene al pianeta. Proprio oggi. Eh, è stato ribadito la settimana scorsa è stato lanciato dalla, dalla Fondazione Barilla che, che tu conosci proprio anche questo concetto di una salute no? se noi lavoriamo su una salute è sicuramente un, un concetto forte anche molto incisivo per tutti da comprendere perché oggettivamente stiamo parlando di temi complessi cioè noi ne parliamo perché siamo addetti ai lavori siamo dentro, eh, tutti i giorni facciamo ricerca, ascoltiamo le persone però tu hai citato un contesto molto secondo me emblematico che è quello della mensa scolastica cioè io confido e chiedo a qualsiasi mamma se sa esattamente cosa vuol dire una mensa all'interno della città che tipo di connessioni quella mensa ha, da dove viene il cibo che com come viene... io pure mi sono messa nella commissione mensa di mia figlia alla materna per capire io stessa come funzionava però eh, come sempre siamo, siamo dei motivati, mentre dall'altra parte non, non c'è questa conoscenza quindi questa... Diciamo così, è la premessa a una prima domanda che ti faccio, che secondo me è che tipo di competenze mancano, ancora prima di conoscenze, cioè che tipo di competenze pensi che siano importanti e su cui bisogna investire oggi per andare verso quello scenario ideale che tu prima eh, ci descrivevi. In passato abbiamo parlato del ruolo dell'università, del ruolo delle scuole, eh, dei centri professionali, ma oggi forse, anche dopo una pandemia, possiamo fare una riflessione in più da questo punto di vista, cioè si potrebbe anche fare una riflessione in più, anche perché mh, dovete sapere che eh, l'ultima volta che io e Davide ci siamo incontrati in una conferenza ci fecero la domanda, ma chi si deve muovere prima, il cittadino o il politico? E ci lasciarono con questa domanda, chiaramente è una domanda provocatoria perché eh, non c'è un prima o un dopo, no? un po' la gallina e l'uovo nel senso che si devono muovere entrambe le parti, però a livello di competenza secondo me è un tema che ancora non è stato ben, ben, ben, ben, eh, ben evidenziato. E mi si collega un'altra evidenza, secondo me, pandemica, che sono tutte quelle realtà che sono uscite in pandemia, cioè dal, dalla raccolta di quartiere, al delivery di quartiere, al collegamento mercato-rionale. Cioè quello che prima c'era, forse c'era in forma più nascosta, forse è e si è riformata, si è formata in caso di emergenza, perché ne avevamo veramente bisogno, e come oggi noi valorizziamo quelle cose lì, cioè nel senso che quelle cose lì sono capitate, sono state necessarie, l'emergenza no. non è finita chiaramente, però non siamo più in lockdown, non siamo più in quel contesto lì, si dice no, che, io è un po' un mantra che dico ai miei studenti, non si progetta per l'emergenza, si studia l'emergenza per progettare il futuro, quindi si studia quello che accade, questo è un po' un mantra anche che si usa in guerra, cioè nell'emergenza tu cerchi di sopravvivere. Poi dopo però studi quello che accade durante la sopravvivenza e dici, beh, però ci sono delle cose che se ci progetto sopra, e qui entro nel design della progettazione, nella cultura di progetto, se ci progetto sopra forse riesco a trovare delle soluzioni che prima non mi venivano in mente. Quindi ti, ti butto un po' queste due, due palle, quella della competenza e quella della riprogettazione e rigenerazione partendo da delle soluzioni virtuose, creative, che hanno avuto dei cittadini durante quel periodo. Ok, no, grazie Sonia, mi trovi totalmente d'accordo. Eh, alcune cose non ho avuto il tempo, diciamo, sapendo che i tempi erano ristretti, di, di dirle eh, bene, però comincio dalla seconda. Allora, eh, in economia, eh, ma non solo in economia, le crisi sono sempre generatrici di qualcosa di, di diverso. Perché? Perché... E' chiaro, la crisi ci pone di fronte a un problema, che faccio? E quindi molto spesso dalle crisi nascono nuovi modelli, nuove innovazioni. Allora, i casi che tu hai citato, che io pure ho citato molto, molto sinteticamente, sono casi di innovazione, innovazione spontanea. L'innovazione non è che la fa soltanto la... AstraZeneca la strazeneca la, o la big farm, la, la, la, la fanno anche i cittadini, la fanno anche gli agricoltori, la fanno anche i piccoli agricoltori, eccetera, eccetera. Allora, il compito del politico è, deve essere quello di accogliere questa innovazione e dargli lo spazio per potersi sviluppare. Questo è, è fondamentale. Eh, il politico deve... deve L'uomo politico deve guardare dentro la società per capire quello che sta succedendo e trarre degli insegnamenti. Questo è il compito della politica, il compito della, de, della società, ma della, poi deve essere finalizzato la politica. Poi la politica può essere sollecitata dalla società civile, da, eh, dal, dalle rappresentanze di categoria, dai corpi intermedi, eh, eccetera, eccetera, però poi mh, chiave decisionale è la politica che deve dare modo di eh, fare sì che qu queste innovazioni che, che abbiamo visto si, si possano strutturare, dando spazi, dando incentivi, dando regolamenti, dando tutto quello che, che mettendo le persone intorno a un tavolo e costruendo eh, i percorsi per poterci arrivare. Sulle competenze, tu dici quali competenze? Ma dist distinto mi dire tutte le competenze, perché... Parlando di cibo parliamo veramente di tutto. Allora, eh, se parliamo di mense, per esempio, lo saprai sicuramente, eh, alcuni dei, dei casi migliori di mense scolastiche in Italia sono arrivati a essere migliori, cioè non sono partiti come migliori. E, e, e questo miglioramento c'è stato attraverso il coinvolgimento dei cuochi. Il cuoco, che è una figura... Creativa in un certo senso, che si porta dietro una cultura, era ridotto a scodellare cibi preconfezionati. Quando viene messo di fronte alla sua vera identità, quindi cucinare in modo magari anche creativo, ma un piatto sano e gustoso per dei bambini, si realizza, trova l'essenza della, della, della, della sua funzione. Allora noi dobbiamo ripensare tutte le competenze, dal cuoco eh, al, alla... parliamo della mes de, de, de, de, de, de mesa alle maestre, eccetera, eccetera. E, e quindi eh, veramente posso, dobbiamo attraversare tutta la società, eh, ormai sappiamo, parliamo di, di formazione continua, dobbiamo eh, formarci continuamente su questo. Voglio dire, e poi eh, passo la parola, che... A Roma abbiamo non solo una serie di poli universitari, della ricerca, eccetera, eccetera, ma abbiamo anche istituti agrari, dove spesso si fanno delle cose innovative, l'istituto Garibaldi viene in mente, ma non solo, istituti alberghieri, quindi dove si formano le persone che dovranno occuparsi della ristorazione. Quindi, veramente, abbiamo già tutti gli elementi. Allora, se per esempio... Eh, fossi assessore o sindaco di Roma, chiamerei eh, eh, i responsabili dei plessi scolastici, cioè degli istituti agrari e alberghieri, le università e direi facciamo un progetto per cambiare, per innovare nel senso della sostenibilità, cioè tutto quello che abbiamo detto, eh, in, in, però in maniera integrata, perché tu lo fai con i tuoi studenti, io lo faccio con i miei studenti, ma poi. Mh, ci vuole l'integrazione di, di queste componenti qui. Bisogna, eh, diciamo, cambiare mentalità. Il, il, il cambiamento della mentalità lo fai soltanto se eh, investi la massa delle, eh, delle persone e chiaramente le scuole sono un'occasione formidabile perché formano i, i, i bambini. Io oggi sono gli adulti, donna, banale, ma insomma... Io ti ringrazio tantissimo Davide perché ci hai dato talmente tanti spunti, poi Sonia sa benissimo che sarà protagonista assieme a Tina Vannini e a Michela e a Grazia Marino di un approfondimento che faremo proprio sul ruolo del come le contaminazioni fanno bene e andremo a parlare proprio di ristorazione, ma non solo. Nell'appuntamento eh, della settimana prossima andiamo a vedere come la coltivazione di un orto possa produrre eh, formazione, coscienza. E ciclo vitale di tutte queste cose quindi guarda sono troppo troppo contenta perché avete dato spunto a tutto questo e volevo cogliere l'opportunità per dirvi che roberta magherini è un europrogettista giovanissima eh, consulente specializzata in fondi europei che eh, si è prestata a questa intervista è una giovanissima socia FIDAPA, È entrata proprio proprio adesso quindi la ringrazio tantissimo e eh, vorrei lasciare la parola e chiedo scusa per non avergliela data precedentemente alla nostra presidente distrettuale, perché eh, i nostri programmi si collocano a un disegno globale. Noi partiamo da un pensiero globale che è quello del mandato della BPW International, che poi vuole coniugato a livello eh, di federazione. Noi come Federazione Italiana siamo suddivisi in sette distretti e Sandra Poldrini, a cui cedo la parola, è la presidente del distretto centro. Io, eh, buonasera a tutti. Devo dire che avere parlato di futuro, avere parlato della eh, possibilità di progettare una eh, città sostenibile, eh, credo che sia, diciamo, veramente importante. Abbiamo sentito che, eh, diciamo, tramite le politiche del cibo eh, si può migliorare la qualità di vita mh, di tutti i cittadini che viviamo nelle grandi città eh, dare eh, valore agli spazi dare valore all'agricoltura significa in un certo senso eh, pensare che c'è un futuro per tutti e noi che viviamo queste grandi, particolarmente Roma di molte grandi città quindi FIDAPA c'è io sono molto contenta e di questo eh, mi complimento con la Presidente di Roma, Grazia Marino, e con Bettina Giordani, che è la FAS Presidente, che stanno facendo questo percorso, che è un percorso importantissimo, è un percorso veramente che guarda al futuro, al miglioramento della nostra società e che tocca temi che eh, o si risolvano, o diversamente eh, sicuramente continueremo sempre ad avere enormi problemi grazie ti passo la parola Bettina grazie a Grazia, Sandra so. eh, grazie eh, io lascio la parola a te per l'appuntamento della settimana prossima grazie a tutti eh, ringrazio veramente la, tutti quanti professor Davide Marino io una, una parola, riflessione, perché tutto questo che noi abbiamo eh, comunque appreso, perché molto spesso la fretta, l'indifferenza ci fa vedere anche in una grande città tante opportunità, ma no, non le vogliamo cogliere. Quindi parlare proprio di educazione, e riflessione su sui temi, eh, mi sento più ricca. Ecco, stasera ritorno a casa eh, e diamo l'appuntamento, quindi per questo ciclo di appuntamenti, giovedì prossimo. Lascio a te Bettina la, diciamo la, il tema di giovedì quello che avete messo in scaletta e grazie ancora veramente a tutti, un grazie lo do a te Bettina, veramente stai svolgendo un lavoro con una squadra eccezionale, una, un grazie a Tia Petrucci che è una collaboratrice veramente con, con delle, che ci dà anche tante, tanti piccoli consigli e, e a Roberta Magherini. Eh, questa nuova socia che è entrata nella FIDAVA e sono sicura, young, giovanissima, sarà veramente una, una bella scoperta e sono felicissima di averla con me in sezione. Quindi veramente un carissimo saluto a tutte. Quindi l'appuntamento settimana prossima ore 18.30 Apriremo la diretta per vedere insieme la registrazione perché volevamo trovare il modo di fare un evento in differita ma che fosse in presenza. Quindi questo nuovo format vedremo insieme questa intervista che ho il piacere di guidare all'Orto Urbis assieme a Linaria con Michela Pasquali e Zappata Romana con Silvia Cioli. Io vi ringrazio tantissimo e ci vediamo settimana prossima. Grazie. Ciao. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, grazie. Davide, grazie a tutti e a tutte. Ciao Roberta, presto. Ciao, a presto. Potete riaprire, vi lascio i, i saluti così potete tranquillamente salutarvi. Bravissima Ho Roberta, brava. <ride>